Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio andiamo avanti con la terza lezione sull'orto estivo le nostre zucchine stanno crescendo a dismisura. in serra sotto lampada le sto tenendo a un regime di 24 ore lampada accesa la lampada è sempre accesa così le piante crescono velocissimamente ma ieri che c'era un bel sole l'ho messa al sole con una giornata di sole le foglie sono raddoppiate questo significa quando la pianta comincia a sviluppare velocemente la ghioma Significa che le radici si sono sviluppate bene Quindi il nostro vasetto è pieno di radici Perciò questa va trapiantata Invece di metterla in un altro vaso Siccome la serra non è ancora pronta Io pensavo di fare qui una serra Perché se vedete qui ci sta Questa era una stalla no? Allora quello lì è il deposito di era al deposito delle tame quindi c'è già un pezzo di muratura è interrato è buono che faccia una serra perché così è automaticamente più calda che le serre se no andrebbero riscaldate Ma non è esposta a sud vabbè è esposta a est comunque va abbastanza bene è è piccolina andrà bene come Nazteri poi un'altra serra grossa la potrei fare dove adesso con l'orto sinergico il lander delle cinque grandi dei cani che cavolo, scusate eh ma niente, dato che non ci abbiamo ancora la serra e non mi va di continuare a tenere le piantine così grandi dentro dentro il box con la lampada allora le proviamo a mettere all'aperto le proviamo a mettere all'aperto sì, è un po' rischioso adesso è presto però ho visto le previsioni, i prossimi giorni pioverà, ma non ci saranno temperature molto basse, quindi la zucchina dovrebbe stare tranquilla. Certo c'è il vento, però io in serra gli ho messo anche il ventilatore, quindi l'ho fatto abituare un pochino all'aria, l'ho fatto abituare un pochino al sole, si trapianterebbe la sera, ma oggi è stranuvoloso, quindi va bene trapiantare adesso, perciò io ho pensato di trapiantare qua, perché questo è il piccolo recinto, c'è un recinto grande, dove c'è l'orto sinergico e due piccoli recinti, uno lo lasciamo per gli animali eventuali, anzi se qualcuno ci avesse delle galline da donare all'orto di dio lo sapete che qua stanno benissimo, e, <ride> e quest'altro quest recinto invece avevo pensato di fare l'orto perché è attaccato a casa, secondo la permacultura noi andremo a mettere l'orto e gli animali più vicini a casa perché li dovremo frequentare più volte mentre poi dopo i cereali o il frutteto ehm, la parte boschiva li possiamo tenere lontani perché ci hanno bisogno di meno manutenzione quindi come da quella parte di casa c'è l'orto molto vicino a casa su quest'altro lato che stiamo a est non è il massimo dell'esposizione ma è buona qui ci abbiamo recintato abbiamo l'impianto a goccia con eh, già messo, con un serbatoio da mille litri che raccoglie sia l'acqua piovana di casa mia e sia può essere riempito con l'acqua del pozzo, quindi mi sembra un buon posto per metterci quest'anno zucchine, cetrioli, quello che non metterò sui bancali, qua non ho, non ho intenzione di fare i bancali e... il terreno l'anno scorso non è stato usato quindi si è riposato ora però, scusate eh, eh, beh, state, state su una pianta d'olivo considerate che vi state reggi su una pianta d'olivo eh, va bene, così va benissimo ecco. il terreno diciamo non è stato usato quindi non è impoverito eh, però è, si è un po' compattato quindi è vero che noi non vogliamo zappare, non vogliamo lavorare la terra ma quando il terreno è troppo duro è un problema quindi gli daremo una minima lavorata a questo terreno con questo attrezzo che si fa manualmente questa è una vanga che però non è a pezzo unico è a forcone si fatica di meno e smuove meglio la terra ammazza anche con più difficoltà eventuali animali presenti nel terreno quindi è anche più etica e con questa bella vanga andremo a preparare un pezzetto di terreno io ho pensato che siccome le zucchine sono quelle che comunque c'erano bisogno di più acqua di tutte di, di sfruttare la pendenza e di metterle qua giù in fondo nella parte, ah, vedete, questa parte vicina alla rete, ecco, di metterle qua lasciandogli il giusto spazio perché le zucchine camminano e ci hanno bisogno di molto spazio ma anche noi per adesso ne mettiamo una sola, la prima facciamo una prova e vediamo come va in questi giorni io credo che resisterà e che presto potremo vedere le prime zucchine e i primi fiori da mangiare allora abbiamo preso dell'etame di mucca dell'ottimo letame di mucca bello tritato, bello maturo da aggiungere al terreno le micorizze che aggiungeremo al terreno allora che facciamo? prima di cominciare a lavorare al terreno lì la voglio mettere a zucchina Nico, fai il bravo eh per prima cosa ci buttiamo questo bel letame così quando lo lavoriamo andrà a fondo non troppo questi due secchi mi sembrano la quantità sufficiente e adesso arriva il bello si vanga cioè vedete da là io sto pure tutto indolenzito c'è una gamba fuori gioco comunque Ho, messo, ho fatto sto riempimento che rischia di crollare se non ci metto piante con radici che assorbono, assorbono l'acqua la cosa è semplice si se va giù e si smuove il terreno semplicemente si rigira Ovviamente se troviamo gramigne le levamo perché queste sono veramente fastidiose e dobbiamo lasciare sole per farle morire le gramigne. Comunque il concetto mi sembra che è chiaro e semplice. All'inizio sarà un po' faticoso perché è più man mano a mano che impari il movimento verrà sempre più facile comunque assolutamente consiglio la vanga a forcone molto meglio noi facciamo questo lavoro perché il terreno si è indurito, Giuglietto. cercheremo però di non farlo indurire in futuro camminandoci il meno possibile, facendoci una pacciamatura, in modo che anche l'acqua che batte non crei problemi. Non si metteamo a levare tutto che tutta la roba organica è buona. Leviamo solo le gramigne che sono fastidiose, che tutto il nutrimento loro e le altre piante non campano bene. lampagione. Vedi? Questa è terra dei lampagioni. I gramigni al sole così poi ci seccano. La terra è pronta ragazzi miei. Qua ci possiamo mettere la nostra bella zucchina Che altra gramigna Mazza so, mi sa che è una carata selvatica! <ride> Mi dispiace questo firmato, che questo filmato verrà un po' lungo però ve lo dovete imparare a fare i contadini no? Eh se no qua parliamo parliamo e basta non vedete mai in cavolo. Mostrate a vedere come si leva negra gramigne. Vedete che cerco di non pistallo il terreno per non ricompattarlo. Pure i cani, stanno a venire perché non c'era niente ma io non ci li faccio venire più. L'ospiti, l'ospiti non non entrano nell'orto o guardano da forza nell'orto ci cammina solo chi ci lavora e comunque il meno possibile se la zucchina regge questo vento se fa forte poi non ammazza più nessuno oggi c'è un vento bello forte 20 metri al secondo vedete io con la scusa livello un pochino il terreno mi fa formare una specie di buchetta poi sarà quella che gli annaffierò perché le zucchine diciamo che hanno bisogno di tanta, tanta tanta tanta tanta tanta acqua tanta tanta proprio tanta beh le cucurbitacene tutte quante hanno bisogno di tanta acqua zucchine specialmente che cominciano subito a fare un miardo del zucchine ragazzi miei il terreno è pronto come vedete abbiamo formato una specie di buchetta bella buchetta, siamo pronti a mettere la prima zucchina La mettiamo qua stanno a divertire che è una bellezza. Allora, sul fondo ci mettiamo un po' delle nostre migliorizze, i funghi benefici per le radici delle piante, chi non se le vuole comprare, si producono mettendo in un vaso una quercia, un salice e un pino, buttiamo un po' di migliorizze sul fondo, e ci prepariamo al famoso trapianto quello che diciamo che è molto difficile e delicato e quindi speriamo che sto giro ci viene bene sto trapianto ecco qua a zolletta la devo far sfasciare il meno possibile più o meno ci siamo riusciti più o meno mm. e dici che è bello Il allora quelli che ci seguono ci ci in canale si scendono diciamo il cavolo da fa ok la zucchina è stata messa gli compattiamo la terra intorno non troppo, però un pochino sì. Adesso gli dobbiamo dare un'annaffiata, perché qualsiasi pianta trapiantata va subito ben annaffiata per essere compattata bene col terreno. Facciamo il nostro secchio d'acqua e andiamo proprio di allagamento. Così vediamo pure se la buchetta che abbiamo fatto regge l'acqua e quanta ne regge. una bella annaffiata gli abbiamo dato a questa fottuta zucchina qua mi sta a romperarci e adesso che è stato annaffiato per bene passiamo alla pacciamatura per evitare che troppe infestanti crescano intorno alla zucchina prendiamo qualcosa tipo paglia, tipo questi legnetti qua, foglie d'olivo e andiamo a fare una copertura del terreno. Se ci sono bastoncini lunghi li spezzettiamo a registrare ancora, dico eh, no, vale. dai che fa so di tutte queste cazzate e manco a vede nessuno guardate qua quanta bella robetta ci abbiamo che facciamo questo ci aiuterà anche in caso di troppa pioggia a evitare un allagamento L'allagamento della situazione è qua, eh! io allora, ci direbbe più robetta tipo foglie, ecco qua questo, foglie d'olivo. Basta da capire il discorso qual è, no? È molto semplice. Guarda qua quanta roba che facciamo. Oh, tutti quanti mi hanno detto che se io pianto le zucchine adesso, queste mi morono, perché è troppo presto. Secondo voi morirà sta zucchina? Resisterà, morirà? Che succederà secondo voi? Vabbè, avete capito il senso. È inutile che sto filmato lo facciamo durare 16 ore. Vi faccio vedere da vicino il risultato e con la terza lezione sull'orto estivo sul trapianto di una zucchina abbiamo finito. Ciao a tutti dall'orto Dio, da Stefano Maggi e dai cani. Ciao!